Siamo qui in Piazza Palazzo di Città davanti al Comune a una manifestazione per la pace organizzata dalla scuola. Terri Silvestrini, insegnante e eh, candidata di Unione Popolare all'elezione 2022. Eh, Terri Silvestrini, come mai eh, avete pensato a questa manifestazione? Come mai la scuola è qui davanti? Allora, abbiamo pensato di organizzare qualche cosa. Eh, abbiamo pensato di prendere la parola. Perché i nostri allievi eh, ci chiedono se ci sarà la, la terza guerra mondiale e noi ci sentiamo in dovere di, eh, diciamo così, di dare delle risposte, ma le nostre risposte diciamo, eh, non sono delle: non, noi non possiamo rispondere eh, delle cose certe. L'unica cosa, cosa che possiamo fare è. Eh, dire che contro la guerra mondiale nucleare che ci potrebbe essere e probabilmente ci sarà, noi possiamo prendere la parola e manifestare la nostra contrarietà. Questo è quello che io mi sento di dire ai miei allievi, eh, di fare una scelta, di eh, prendere una posizione, eh, di non restare passivi e questo è il motivo per cui noi siamo scesi in piazza e vogliamo che la scuola sia oggi lievito di pace, di cultura e di libertà. Grazie.